Ciao bambini e benvenuti a una nuova puntata sul corsivo. L'altra volta abbiamo iniziato a imparare le letterine tonde, abbiamo imparato la C. Questa volta proveremo a mescolare la C con le altre lettere che abbiamo imparato. Metteremo insieme la C prima la I e poi la E. Quindi facciamo un puntino di partenza e scriviamo insieme le tre letterine. C, I e. Questa volta, arrivati in fondo, mettiamo il puntino sulla I. Riproviamo. Facciamo il puntino per cominciare. Salgo, scendo. I e. Questa volta, se avete notato, io sono partita da sotto, così posso fare la gambetta della C. Rifaccio vedere. Parto dalla base della linea di scrittura, salgo, torno indietro, bello, tondo, tondo, tondo, faccio la I, E, e poi metto il puntino. Ancora, su, torno indietro, I, E, puntino. Ancora, salgo, indietro, I, e puntino ancora uno stop indietro i e puntino bene ora proviamo a inserire la L. scriveremo lì quindi la L mi ricordo che va in alto questo sarà per voi per fare esercizio quindi vado da questa parte pronti su scendo dritto dritto i salgo per fare l'onda stop indietro e mi fermo puntino ancora su dritto dritto i onda stop indietro puntino ancora l i, K, puntino. Cambiamo e al posto della I mettiamo la E. Salgo, dritto, dritto, anellino piccolo, onda, stop, indietro. Ancora. Su, dritto, dritto, anellino piccolo, onda, indietro. Ultimo grande, dritto, dritto, anello, piccolo, onda, stop, indietro, bene, riprovate voi e andiamo alla prossima. Questa volta faremo una cosa un pochino più difficile, proveremo a chiudere la C, diventerà una O, quindi Parto, come per fare la C, torno indietro, chiudo e su. Rifaccio vedere. Ne faremo due in ogni colonna. Parto dalla base della linea. Salgo per fare l'onda, torno indietro, faccio tutto il giro e su. La O a questa piccola manina verso l'alto. Ancora una volta. Su, stop giro intero manina su giro intero manina su giro intero manina su giro intero manina su giro manina su giro manina stop giro manina stop giro mano stop giro mano stop giro mano bene riprovate la o fatela in modo molto preciso e ricordatevi della manina scriviamo una parolina che conosciamo molto bene scriveremo io lo scriveremo due volte in ogni spazietto quindi, I, scendo, onda, torno indietro, manina, puntino. Io, ancora, I, salgo, giro intero, manina. Di nuovo, I, salgo, giro, manina, puntino. I, giro intero manina e puntino scendo su giro manina puntino su giro intero manina puntino non abbiate fretta non si stacca finché la o non è tutta finita su onda giro manina puntino su Onda, giro, manina, puntino. Io, puntino. Io, manina, puntino. Io, manina, puntino. Bene, riprovate voi, alla prossima.